Uomini e donne Gossip, l'ex corteggiatrice Maggie si è fidanzata con il fratello di Federico Gregucci. Uomini e donne, l'ex corteggiatrice Maggie Galo pubblica una foto con il suo nuovo fidanzato. Dall'universo di uomini e donne fuoriescono tantissimi personaggi, che rimangono impressi anche una volta terminato il programma. Uno di questi è sicuramente Maggie Galo, la bellissima ex corteggiatrice di Lucas Peracchi. La ragazza di origini albanesi, 21 anni, è conosciuta al pubblico italiano per la sua partecipazione al programma, in qualità di corteggiatrice di Lucas. Si era contraddistinta per la sua tenacia e per la sua bellezza folgorante. Il tronista emiliano, seppur attratto dall'irriverenza e dalla sfrontatezza di Meggy, ha compiuto altre scelte, con tanto di fresco matrimonio con Silvia Corrias. Meggy, dal canto suo, ha proseguito la sua ricerca del grande amore, anche se ha sempre posto un velo di riservatezza su questo argomento. Ebbene. Questa volta ha deciso di rompere qualsiasi indugio e di rendere pubblica la sua nuova frequentazione. Come riporta il blog Isa e Kia, Meghi ha postato una foto sul suo profilo Instagram con il suo nuovo amore, Alessandro. Quest'ultimo è il fratello meno noto di Federico Gregucci, anch'esso ex corteggiatore di uomini e donne, scelto poi da Clarissa Marchese. Con cui è felicemente fidanzato. Sembra proprio che si è creato un vero e proprio nido d'amore in casa Gregucci. Nella società d'oggi, dominata dai social. Un annuncio di un fidanzamento fatto sul proprio profilo Instagram significa tantissimo, essendo garanzia di sicura verità. Molto belle e significative sono anche le parole in didascalia, scritte personalmente da Maggie sul suo post, Se niente è per sempre, vuoi essere il mio niente?. Una bellissima dichiarazione damore. Che avrà sciolto sicuramente il cuore di Alessandro ed ha reso felice il fratello Federico. Un felice epilogo per Maggie, che sia l'inizio di una lunga storia. Stando a quando scrive la stessa, sembra essere davvero una storia seria. L'interesse si percepisce dalle parole e dalla foto dolcissima. Il nostro augurio è che la coppia possa vivere serenamente la loro storia, lontani da occhi indiscreti ed in piena complicità.